Mi piace ricordare la giornata della liberazione attraverso dei dipinti che hanno contribuito a far sì che non dimenticassimo dei momenti storici sia di grande violenza che eh, di grande rivolta delle popolazioni a difesa della li propria libertà, per esempio come nel caso della rivoluzione francese nel 1830 della Croix eh, dipinge un dipinto meraviglioso, La libertà che guida il popolo, pur andando contro Carlo X, re Borbonico che era uno dei suoi più grossi collezionisti. Pelizza da Volpedo che con il quarto Stato rappresenta la resistenza dei lavoratori contro la repressione e contro lo sfruttamento del lavoro eh, delle campagne. Le condizioni di lavoro e l'aumento del prezzo del pane, quelli che furono poi i moti di Milano che causarono anche loro morti e disperazione. La stessa disperazione è rappresentata da Renato Guttuso con Fuga dall'Etna dedicata alla tragedia dei contadini del Mezzogiorno o la fucilazione in campagna eh, dedicata a, a, allo spagnolo Garzia Lorsca, ma di notevole importanza, se ne parla poco, ma sono dei disegni e degli acquerelli di notevole importanza di Guttuso nel, che ha realizzato il 43-44 quando scappò a Genova eh, per motivi naturalmente politici, sono una serie di disegni eh, intitolati Gott mit uns, cioè Dio è con noi. Eh, erano dei disegni che venivano fuori dalla clandestinità, e Servivano a dimostrare l'impegno e l'ideologia di Renato Guttuso nel nostro paese durante la liberazione e rappresentavano il motto inciso sulle fibie in acciaio dei soldati nazisti che attraverso questo motto si sentivano autorizzati a compiere le atrocità più orrende. Uno dei dipinti che più ci ricorda la guerra è proprio Guernica di Picasso. Guernica di Picasso, oltre che ad una scelta cromatica particolare, il bianco e il nero, eh, che rappresentano la, le immagini fotografiche dell'epoca, ma anche la luce e l'ombra nella quale vertono i popoli, momenti di luce e momenti di ombra, attraverso i quali la storia si ridisegna completamente. In Guernica di Picasso il cavallo trafitto dall'arancia rappresenta la Spagna, il toro impazzito rappresenta la follia della guerra, la madre che abbraccia il bimbo morto, la donna che urla dall'altro lato, tutte rappresentazioni iconografiche molto chiare, così come una luce e un occhio che guarda al di sopra, che si spera sia la luce della mente che faccia sì che queste cose non si verifichino più. Purtroppo non è così perché a tutt'oggi ancora assistiamo alla migrazione di popoli che scappano da guerre e da oppressione per arrivare sulle nostre terre e non trovano la giusta ospitalità, così come ci sono ancora guerre, eh, su, con, per dei confini, ma è più importante il confine o è più importante la vita umana? Io credo che sia questa la domanda che ci dobbiamo fare oggi, 25 aprile, giorno della liberazione, che però è stata la nostra liberazione di allora, ma purtroppo non è la liberazione di oggi.